Oh, sei forse uscito di guscio? <ride> L'altra settimana avevo soltanto una grossa briciola di biscotto Morivo di fame, quindi l'ho messa nella conchiglia dei desideri Poi ho detto la formula magica, ho scosso la conchiglia E il mattino dopo avevo tante briciole di biscotti Allora Patrick, dichiaro con certezza che domani sarà il giorno migliore di sempre Notte, SpongeBob! Notte, Patrick! Ehi hey Patrick, bel calzino! Quale calzino? Quello accanto a te. Oh, quello! Nemo taxi, ho sentito dei brutti rumori di meduse. Ah, le verdegenti colline del campo delle meduse. Un luogo in cui godersi la natura selvaggia, nelle pause... Tra una puntura e l'altra. Ottimo. Oh, oh. Ok? Altro che ok, testa di cirripede! il tuo naso è molto gonfio! Voglio dire, più gonfio del solito, perché di solito è già parecchio gonfio! E hai la pelle viscida! Ah, eh? ci picchia! Sei calvo! Sono sempre stato calvo! Mi hanno punto dappertutto! Beh? Il manuale del cacciameduse dice che per curare le punture di medusa bisogna spalmare un'abbondante quantità di gelatina del re medusa sulle zone irritate. Re medusa! Bene, ti aspetta una faticosa scalata del Monte Forchiaio e una morte orribile stritolato dai letali tentacoli del re medusa. <ride> Oh, io intanto starò qui a soffrire terribilmente Fai pure! Non preoccuparti, Squiddi, Tornerò con quella gelatina del Re Medusa Così potrai spalmartela addosso! Luzzica! Oggi niente meduse, andrò a caccia di robot! Fresco come una brezza primaverile. Oh. Oh. Oh. Wow. Fate l'arco coda, Adoro scartare i regali. Robert Patrick! Yeah. Oh. Mi sento una spugna nuova! Avevo visto come una brezza primaverile checkpoint questo è un checkpoint Così è sconosciuto dopo, dopo aver attivato il checkpoint e ricomincerai da questo checkpoint e non dalla zona all'inizio della zona là Questo è un frutto con il Solo Patrick può usare il frutto con il dorato. Perché solo lui? Calza pennello! Luzica! What uh -huh. Ci sono novità. Wow! Un salto con l'elastico! Con una spatola d'oro in palio! Mi sembra... Un sogno! Ecco dove va arrivare con la spatola. Questo è... un per un salto elastico e sfondo lo puoi per lanciarsi nel vuoto per tuffare con l'elastico dell'amo, alta verso di esso e toccare per, per tuffarti verso il basso prendo i pizzi per tuffarti usare lamo usa uso il cerchio I regali! Ho più range d'attacco Qui che okay. okay, cosa c'è? So? Uh -huh. oh, uh -huh. Spongebob deve conoscere la mossa alla Mulla Per poter giocare Grazie. Yeah, yeah, yeah. Questa è mia, la nostra con la mano bellissima è stata bellissima con la mano Sono pronto sono pronto sono pronto wow oh, sbrillucicoso Mi sento una spugna nuova! Fresco come una brezza primaverile. C'è una scatola. Questa è una scatola dei... Dopo aver... Aperto entrambe le. contenuta! De aver aperto entrambe le cose presenti nell'area e puoi saltarci dentro per te attacchi e tra di esse. Ma <totipi> <tipi> <tipi> questi rispondono! Ho trova la bomba! Wow! Grotte mondo Wow, Waterman! Ho tutti i tuoi fumetti, i tuoi giocattoli e la tua posta! Eh? eh? Cosa? Ah, giusto! Sei quel ragazzo spugna! Cos'è che dovevo dirti? Che Patrick è circondato da robot e ha bisogno del mio aiuto! Uh, no! Credo che c'entrasse qualcosa con dei massaggi per i miei piedi! Beh, se per salvare Patrick devo massaggiarsi i piedi, che i massaggi abbiano inizio! Aiuto! Mi costringono a colpirmi da solo! I massaggi ai piedi non funzionano! Meglio provare un approccio più diretto! Tagliarmi le unghie dei piedi? Arrivo, Patrick! Mi dissocio ovviamente da tutto il precedente, ma questa è una discesa... Quando SpongeBob Patrick se Sandy saltano sopra una discesa, iniziano a scivolare. Guarda, questo lo ballavano sulla discesa. Giù a velocità idrodinamica. Adoro scartare i regali! È stato super divertente! Non vedo l'ora di rifarlo! Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Posso tornare di sopra? C'è un non visto. Oh no, però è una macchina. Devi andare da Patrick per aiutarlo, peccato sia irraggiungibile. Forse questi interruttori formeranno un passaggio. I robot sorvegliano attentamente. Devi batterli. Vai. <sussurra> Mi <sussurra> sento una spugna nuova! <sussurra> Fate largo a sponginetto! Ah! Mi sì, sento no? una spugna nuova sì, non c'è soddisfazione più grande di premere un pulsante. Premi, premi, premi! Ciao, SpongeBob! Oh, meno male che stai bene, Patrick! Certo che sto bene, SpongeBob! Perché non dovrei? Beh, per via dei robot! Eh... Oh, giusto. Ho trovato questa cosa per te. Non so cosa sia, ma sembra importante. Grazie, Patrick. Sai una cosa? Tutto questo correre in giro mi ha sfiancato. Continua tu al mio posto. Ok. Oh, mamma, oh, mamma, oh, mamma! Certo che ci portiamo dietro, Pa... Questo frutto da lancio. questo è un frutto da lancio. Patrick può raccogliere i frutti da lancio e lanciarli, premi cerchio per raccogliere il frutto vicino poi prendi di nuovo per lanciarlo. Con i frutti da lancio puoi premere i pulsanti, distruggere le ticchi e danneggiare i robot. Ma fai la svelta perché i frutti da lancio avvizziscono dopo qualche secondo. Ma credo. Dopo questo si vada sopra e serve. Come brilla! E come luccica! 3x1 c'era foto d'arancio sugli scalini ma deve riuscirci prima che avvizzisca dov'è? Allora. questa è fermata dell'autobus Presso la fermata dell'autobus puoi scegliere se giocare con Spongebob o con Patrick. <susurra> che c'è sto qua. Patrick può anche raccogliere le lancia e lanciare le tiki, ma solo le tiki. Che non si hanno trovato in le ha impilate sotto certo altre tiki si apre quella porta ah, eh, visto, eh. oh ragazzi mi fermo bene. Patrick saluto no ci vediamo al prossimo video ecco ha salutato dietro ciao